buongiorno ciao come ti senti? tutto bene e dove stiamo andando stamattina? al centro ippico al centro quindi torniamo a cavalcare finalmente eh? sei felice? Uh -huh. non vedevi l'ora oggi farà molto molto caldo ok? quindi cerca di bere tanto e di rinfrescarti mi fai vedere come sei vestita che mi piace un sacco? fammi vedere che bella che sei. Perché i pantaloni lunghi, Vanessa? Perché? Se vado sul cavallo e lo cavalco. Se avevo i pantaloni corti mi pizzicava. Perché il cavallo è molto ruvido, giusto? E quando lo cavalchi, se non hai la pelle delle gambe coperta, fa niente. Ci siamo okay. abituati alle cose per terra, amore. Ma poi... Ti fa male. O puoi mettere le calze lunghe? Lunghe lunghe, vero? Ho visto. Fino a qua con i pantaloni lunghi. Eh, pantaloni corti fino a qua Fin dove i pantaloni? Ah, allora, le calze lunghe fino a qua Ah e i pantaloni corti Cioè che comunque la lunghezza del pantalone Arriva alla lunghezza delle calze Va bene amore allora buona colazione E tra poco andiamo va bene? Buongiorno cuoricino Perché sei arrabbiata? Perché sei arrabbiata? Perché amore amore tra poco rimaniamo da sole io e te, la mia vanessina va al centro estivo e io e te rimarremo sole solette. Sei arrabbiata con me? Ti ho fatto qualcosa? Ci vediamo dopo? Sì. Quando ti passa l'arrabbiatura senza alcun senso? Ciao ragazzi, sto, sto andando al centro ippico e mi divertirò Se riesco faccio qualche video e qualche foto Ciao Amore, siamo arrivati, quindi buona giornata Divertiti e stai sempre molto attenta, ok? Ciao Ehi hey, cucciola, ma come sei bella, baciata dal sole Senti, Vanessa è andata a cavallo ma ci siamo dimenticate l'auto, Quindi gliene compriamo uno nuovo e glielo portiamo, va bene? Sì Eh? Ci sono un sacco di zanzare. Ok, amore, noi siamo tornate a casa. Vanessa è andata a cavallo. Gli abbiamo portato l'auto. Che ce lo eravamo dimenticato. Adesso stai facendo colazione. Basta, amore, basta. Nutella al cucchiaio. Direi che è veramente una cosa nauseante. Vuoi l'acqua? Ok, quando esce Vane, amore, da, da cavallo, andiamo a fare un po' di spesa. Così acquistiamo tutto ciò che può servire per preparare il pranzo a lei prossima settimana. Va bene? Eh, e anche qualcosina per te se lo desideri. One Eternity Later Nina Dai Nina non essere arrabbiata Lo so che ti sei appena svegliata e non vuoi essere ripresa Però dobbiamo andare a prendere Vanessa Perché è tardissimo Ti ho fatto dormire, ti ho fatto riposare E anche stasera andiamo fuori a cena Ok ragazzi siamo arrivati al centro ipico dove Vanessa sta svolgendo il suo centro estivo con i cavalli Anastasia non ha tanta voglia di parlare Guardatela <ride> Che sguardo amore, perché si è svegliata da poco, adesso andiamo a vedere Vanessa quanto si è divertita oggi e ce lo facciamo raccontare da lei Bentornata amore, com'è andata quest'altra giornata a cavallo? Bene Aspettiamo che passiamo un po' qui perché altrimenti non si sente niente Ti sei divertita? Sì Hai mangiato? Che cosa c'era di buono oggi? Pasta rago, ah. oppure bistecca, bistecca però con patatine poi.. E tu cosa hai scelto? passare a gomma e poi non mi ricordo Ah il fritto misto Ok adesso andiamo a casa, ti cambi perché sei bagnatissima Perché avete fatto i giochi d'acqua E poi andiamo a fare un po' di spesa Così compriamo quello che ti serve per la settimana prossima okay? ok? Ti sei preparata? Ti sì. sei lavata? Sì. Andiamo a comprare quello che ti serve per il pranzo lì? Okay. Di settimana prossima? Ok Dai Salgo in macchina, esci eh? ok Vane siamo arrivati al supermercato adesso prendi quello che ti serve mm -hmm. che succede? e poi torniamo a casa perché oggi ci sono 40 gradi e fa caldissimo come hai fatto tu oggi a stare lì tutto il giorno sei andata a cavallo un'ora fuori a fare la passeggiata sotto il sole Brav bravissima tu hai caldo signorina? un po' di fresco non devo farsi riprendere cosa fai? andiamo Vane prendi il carrellino e scegli le merende prendi il carrellino e scegli le merende allora le merende le deve prendere tua sorella non tu no voglio, voglio guarda che devi mangiarlo eh Vane guarda le merende no? No, che Ah, vuoi prendere quelli snack lì? Sì ah, Hai ragione Però ti prendo il tonno così ti faccio pasta e tonno, giusto? Sì, sì. <ride> Vedi di mangiarlo tutto Maraca. Cambio carrello Perché quello che avevamo preso era rotto Ok Ma ancora? Stai <ride> cantando tu? <ride> non correre allora, oggi cerchiamo di non farci male, okay? ok? Non correre perché oggi non dobbiamo farci male, almeno in questo video, d'accordo? Quando arriverà a casa questo yogurt sarà da buttare. Lo stai shakerando ancora un po' che lo sbatti. Shakerando uh, sì esatto. Dai, scegli. Prima Sai cosa dovrei queste le lo Ma queste qui sono grandi, mica sì, le non puoi portare. portare ma siamo pieni di cose. Le vedo sempre a scuola eh? e chi le porta era, scusa? ce le dà le dalle maestro va bene o allora me è... secondo me dovresti andare più che nei dolci nel reparto, guardami nel reparto patatine si sì, ma qua posso prendere uno ne posso... Ne ma il cioccolato diventa caldo Vane ah. dentro l'armadietto si scioglie tutto ah. ok prendilo poi abbiamo a casa tantissimi Mikado, io pensavo che tu non potessi portarli e quindi no basta hai trovato qualcosa? scherzo ok allora andiamo nelle patatine andiamo nelle patatine niente, loro sono attratte dal dolce ma questi per casa sai che forse dentro hanno i pacchetti monodose e li puoi portare anche lì se vuoi se non ricordo male sono dentro dei pacchettini, vero? Anch'io lo voglio, uno per me! No, guarda, ne ha già presi due, lascialo giù. La Tra poco ragazze dobbiamo partire, non possiamo avere la casa piena di cibo, eh? Vabbè. Come sempre, di del te. resto. Questo è stato quello la buono, quello che mi piace, secondo guardi, te. Ha il cereale guardi, e il cioccolato, e il creme caramel. Secondo te a me piace? No. No, no. Ora allora, amore qua devi prendere le patatine quelle monodose tipo i chipster oppure ce ne abbiamo a casa. Eh lo so però sono quasi finite. quindi non vuoi prenderli? No, aspetta! <ride> per me va bene! Eh. Allora prendi quello che mangi. Ecco anche! Apriamo la scatola e le metti dentro. Dai, tre di questi, tre giorni, porti quello, poi ci sono i dolci, poi la settimana è finita, la settimana prossima, va bene? Sei a posto? Allora adesso dai cosa dobbiamo prendere? L'acqua l'acqua piccina per te le bottigliette ok? Sì, così. amore anche per te dai che poi andiamo a casa che stasera si esce Mamma, possiamo andare? Sì, eh? cosa da... hai preso Ani? fa vedere l'ovetto kinder sì, ne... ma vuoi una ciotolina per andare lì le... no abbiamo, le abbiamo ciotol... se mi fai il però... eh però hai ragione se mi fai il aspetta possiamo Puoi darmi questa questa sì. se c'è anche così guarda che è più lunga no, no, e ci no, sta questa, di più questo. Perché è così la alta? Io direi che questa è migliore. O oh, questa? Questa? Sì, questa. Preferisci questa? Sì, però c'è un altro colore rosa. Va bene, prendi la rosa, allora. Io la voglio vedere, posso? Mm. Ma cosa serve? Cosa ti serve a te? Vero? Tu non devi andare fuori a pranzo. Ma va mi piace. Ma cosa ti serve? Eh, prendila, sì, dai, tanto non ne abbiamo. Dai, mettetele nel carrello e basta, andiamo a casa. Ok, bimbe, spesa fatta. Adesso ritiro la spesa in macchina e saliamo e corriamo subito a casa a rinfrescarci un po'. Allora, bimbe, la spesa l'ho messa in macchina, adesso salite e andiamo, dai! Non c'è Anastasia! No. L'ho vista salire! Cos'è? Oddio, devo tornare subito indietro! Anzi fosse Anastasia! Stava salendo ma poi ti è caduto qualcosa che aveva in mano e non ce ne siamo accorti e l'abbiamo lasciata lì. Torniamo subito indietro! Ma voi vi siete accorti di qualcosa? Scrivetelo nei commenti! Siamo arrivati! Eccola, eccola, mannaggia Madonna Santa! Anastasia! Ti ho dimenticato qui, ma cosa è successo? E te l'hai raccolto e io me ne sono andata. Ma non mi potevi chiamare? Hai, chi hai provato a chiamarmi. Amore, scusami. Scusa, scusa, ti sei spaventata? Vieni, Mamma, si, si è avvicinato qualcuno. No. Ma ti è caduto l'ovetto dalla macchina mm -hmm. e sei scesa a raccoglierlo. Ma devi fare attenzione, queste cose non si fanno. È pericoloso. Dai, sali adesso per controllo. Che sali veramente. Gli era caduto l'ovetto, lei l'ha raccolto e io sono partita, non mi sono accorta di niente, ha chiuso la portiera, cioè hai chiuso anche la portiera quando sei scesa perché io sono partita, le portiere erano tutte chiuse altrimenti la macchina me lo segnala, amore mi dispiace ti chiedo scusa, non succederà mai più che ti comprerò un ovetto kinder, contenta? No. Comunque ragazzi Bisogna sempre fare attenzione Non bisogna mai distrarsi Tu mi dovevi chiamare Mi dovevi dire che ti era caduto l'ovetto E che stavi scendendo Hai capito? Mamma mia ragazzi avete visto che tragedia Comunque iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel pochino in su Ciao Ciao